Ora oggi sfogliamo insieme l'album numero 5 del libro Shay, album che è valido fino al 26 aprile del 2017. Troverete tante offerte, tante promozioni, un regalo al beauty case con 30 euro d'acquisto in prodotti antità per il viso, ma lo vedete nell'album, tanti set per la festa della mamma e tante novità beauty. Quindi direi di iniziare subito a sfogliarlo. Ciao, allora eccoci qui col nuovo album e iniziamo subito a sfogliarlo questo è il sommario, vediamo la prima pagina, eccola qui dove è indicato subito l'omaggio al beauty case eccolo qua che è anche bello grande in tessuto si è in omaggio con 30 euro di acquisto dei trattamenti anti-età che ora vi mostro comunque tutti i trattamenti e anti-età di ISO. eccoli, anti global che oltretutto la crema a giorno è anche in offerta i trattamenti comunque eccoli l'Estile 79 la Irish Creme 30 euro per il beauty case eccola qua lo vale lifting la Serum Vegetal le varie linee sempre la Serum Vegetal la lifting bio zero default e anche le, di questa linea sempre un Vegetal il latte detergente o la lozione tonica sempre 30 euro per avere il beauty fino a questa pagina vi mostro ora la novità, perché abbiamo che, eccola qui tutti i nuovi pennelli e accessori per il viso. Cos'è la novità? Allora, intanto hanno tutte le setole ehm, sintetiche. Poi c'è l'imballo, eccolo qua, ed è riutilizzabile, quindi si può mettere il pennello dopo l'uso dentro alla confezione. Il pelle gli hanno detto che è 100% sintetico. Ehm, il manico è più solido, insomma è proprio migliorato il la, come si chiama? Il pezzo di metallo dove sono attaccate le setole è più robusto e il manico è in legno è proveniente da foreste gestita responsabilmente. E ora li mostriamo tutti. Questi sono quelli viso. Che abbiamo il pennello antiocchiaia pennello da fondotinta, il pennello da cipria. Guardate che bel Pennello da contouring, pennello da fard e il pennello è uniformante per. Eh, insomma, quello con le setole doppie quindi fluido e polvere spugnetta, va bene e poi abbiamo anche ehm, i pennelli occhi quindi il pennello da sfumatura. il pennello smoky 2 in 1 no, il eh, pennello smoky 2 in 1 è questo, scusate questo è il pennello obliquo, infatti mi sembrava pennello obliquo, il pennello smoky 2 in 1 che ha la parte più, eh, più corta e la parte più morbida città applicatori accessori labbra e mani, pennello labbra retraibile e la lima in vetro vediamo anche la novità, la novità make up è la cipria cipria opacizzante, pelle perfetta sempre la linea zero defoe e non, è, non ho mai sbagliato, vediamo questa intanto, eccola qui è una cipria compatta, forse si vede meglio qui cipria compatta ed è dove c'è anche lo specchietto le colorazioni sono tantissime, da sottotono beige oppure rosa, quindi davvero perfetta per ogni tipo di carnagione. Ehm, è perfetta direi da portarsi anche dietro per i tocchi, è opacizzante, come hanno detto e direi che mh, dice di prelevare la polvere con eh, il pennello ma va bene anche per i tocchi fuori casa. Quindi davvero la trovo molto, un'idea molto furba. Vi mostro ora un'altra un offerta, eccola qui è il set mani, che comprende la base SOS rinforzante più lo smalto gel e eh, lo smalto si può scegliere in tutti questi colori ovviamente, quindi scegliete quello col codice che preferite e la crema sublimatrice 2 in 1 per mani e unghie, il tutto a 11,95. allora in questo caso il codice è per questo smalto rosa però dov'è? Eccoci allo stesso prezzo, ovviamente, sempre compreso nel pacchetto il smalto rinforzante, il colore che volete con il codice e poi la crema mani. Siamo arrivati alle eh, promozioni per la festa della mamma. Intanto, vediamo l'edizione limitata di questo profumo, che è eh, Common Evidence, eccolo qua. Eh, 26,95, il Vapo da 50 ml e rivela la confezione, il profumo è lo stesso, ma la confezione è un'edizione limitata, molto bella da regalare. Abbiamo anche il set, eccolo qui, che comprende il gel doccia da 200 ml, il profumo da 50 ml e la salvietta ospite più il cofanetto per contenerla, il tutto a 34,95. Ovviamente allo stesso prezzo c'è anche l'edizione classica del profumo, oppure... Eccolo qui, ed è Carac Note de Moore, Sempre il gel doccia, il profumo, salvietta più la confezione Solixir Solixir Bois Sensuel Soixir Purple Accord Accordo chic per finire ecco e prima vi mostro questa, quella è il Manoi che è sempre il set in questo caso 19.95 e comprende le de toilette, eccolo qua e lo shampoo doccia e la sandata ospite più il cofanetto 19.95 ora vi mostro la novità ecco nell'altra pagina perché ci sono due nuove profumazioni da Aplasia Natur per il bagno doccia pompilmo e timo che trovo molto mm, primaverile e estiva ovviamente il bagno doccia da 400 ml 3,95 2,70 quella da 200 ml lo stesso prezzo e la nuova profumazione mandarino legno di cedro un'altra che eh, mi interessa molto perché credo che siano davvero molto estive e questo era tutto l'album allora eccoci abbiamo sfogliato tutto il catalogo come sempre vi ricordo che qui sotto nell'info box c'è il link per scaricare il catalogo in formato PDF. Poi tranquillamente ci sono tutti i contatti per potermi contattare per gli ordini e per le informazioni ed è, non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente profumati con il Magico Naturale Mondo di Rocher.